Questo fine settimana ci sarà la Green Week a Trento, di cui FBK è coorganizzatore. Il 3 marzo, in particolare venerdì alle ore 15, si terrà una sessione di presentazione della mobilità con i combustibili alternativi e in particolare l'idrogeno, rispetto alla quale i Paesi membri hanno risposto alla Commissione europea su una direttiva specifica, preparando piani strategici nazionali. Con l'unità Ares, coorganizzatrice dell'evento, l'unità sui, su, sui sistemi energetici, eh, intendiamo eh, discutere quanto è stato fatto in ambito nazionale, eh, quanto è il gap ancora presente sulla normativa e dare un chiaro messaggio che l'idrogeno è oggi ed è ora.